Vabbè, eh, sono Andrea Celli, sono un ricercatore associato, che vuol dire che sono un pensionato, ma continuo a collaborare con l'Istituto per le applicazioni del calcolo eh, del CNR di Roma. Allora. Uh, Così, allora. D'accordo, vabbè. Mi chiamo Andrea Celli, sono ricercatore associato, il che vuol dire pensionato, ma che continua a collaborare con l'Istituto. Eh, applicazione del calcolo Mauro Picone del CNR di Roma. Eh, ah no, d'altra parte, eccolo qua. Come titolo non sono stato molto originale, ho preso un titolo di giornale del, del dicembre del 1955 che annuncia che il Presidente della Repubblica, all'epoca era Giovanni Gronchi, eh, eh, prenderà parte alla presentazione del, del cervello elettronico di Roma, che suona la l'Aida e scrive lettere d'amore. Ah, beh, scusa. <ride> no, ho il terrore sempre di coprire lo schermo. Eh, Arriva... Eh, eh, e questo è uno dei primi computer, forse il primo computer che arriva in Italia, che è in grado di fare qualcosa che è un po' oltre i, i, i calcoli veri e propri, quindi la, la parte più tecnico-scientifica. Però, eh, siccome sono, la mia passione è un pochettino la storia, beh, vi, vi piglio un po' la storia dall'inizio. D'altra parte, ok... Quando avrò imparato... E quindi incominciamo con un po' di preistoria. Il di preistoria parte un po' dall'inizio del Novecento, quando incominciano a diffondersi le prime macchine calcolatrici meccaniche. Eh, sono oggetti che... Adesso farebbero un po' ridere, perché ce l'abbiamo sul telefonino la calcolatrice che fa le, tutte le quattro operazioni. Eh, ma allora erano oggetti eh, estremamente innovativi. Prima c'era solo il calcolo fatto a mano. E eh, queste erano nella loro semplicità erano in grado di fare una moltiplicazione in circa un minuto Il bello è una, persona. una moltiplicazione di, 8, di un numero di 10 cifre per un numero di 8 è una cosa abbastanza notevole eh, però la diffusione era limitata dal fatto che una macchinetta di questo genere costava sui qualche migliaio di euro in termini attuali quindi cioè, incominciavano a esserci e essere e abbastanza diffuse ma non uno strumento di massa. Quello, il... e la storia per quel che riguarda il mio istituto parte con la, un po' la prima guerra mondiale con Mauro Piccone che è il fondatore. Mauro Piccone era un matematico siciliano, era nato nel 1885 a Palermo, poi si trasferisce da bambino in Toscana, studia alla scuola normale superiore di Pisa dove si laurea col massimo dei voti, eh, fa un, per un paio di qualche anno fa l'assistente lì a Pisa, poi ha l'incarico di insegnamento qua all'Università di Torino eh, di Analisi Matematica. Eh, vince un concorso a cattedra. Sta aspettando la chiamata da parte di un'università che avesse il posto libero da assegnargli, e invece, la chiamata dall'università gli arriva la chiamata alle armi, perché siamo nel corso della prima guerra mondiale. Nel 16 parte per la prima guerra mondiale, per il fronte del Pasubio sulle Alpi. E lì c'è un cambiamento nel suo atteggiamento verso la ricerca matematica. Fino a quel momento era stato un matematico molto teorico la sua tesi era di geometria algebrica, cose un po' da pazzi, però anche avete, e al fronte gli danno l'incarico di, di fare degli studi di balistica per l'uso dei, dei cannoni pesanti che in montagna, cosa di, che aveva, di cui l'esercito italiano aveva assoluto bisogno. Adesso la cosa a noi interessa relativamente, ha avuto un grosso successo militare, tutto quanto, diventerà promozione, quello che interessa a noi è che eh, lì eh, sotto le armi riesce a organizzare un, un ufficio balistico eh, sotto forma di quello che adesso chiameremmo un centro di calcolo, eh, un centro di matematica applicata e computazionale, quindi ha una serie di cioè un, un, 5-6 collaboratori che sono dei ottimi eh, matematici, ingegneri, fisici ha a disposizione 5 o 6 calcolatrici tipo quella che ho fatto prendere prima e ha a disposizione un, un gruppetto di calcolatori, ossia di, mal, di matematici, no, di militari addestrati ad usare le calcolatrici. Il termine calcolatore vorrà dire quello fino agli anni 60. lo strumento di calcolo invece era una calcolatrice. E con questo qua ha diciamo, un primo prototipo di quello che può essere un centro di calcolo per la ricerca scientifica. E la forza di Picone è di non firmarsi a finire questa esperienza, tornare a casa come se niente fosse, ma di capire che questa esperienza è qualcosa che può essere trasferita nella vita civile e che può essere ancora più utile nella vita civile che in quella militare. E quindi questa esperienza può essere quella di guida per, il, per scienziati, ingegneri fisici, ma anche per l'industria, per le imprese di costruzione, per la costruzione di ponti, dighe, e grosse strutture, per il mondo bancario e finanziario. E quindi appena torna in, in, diciamo, in università, riesce ad avviare i primi corsi di, eh, di calcolo, si chiamavano calcolo, eh, calcolo numerico e grafico. Eh, prima a Pisa, poi eh, a Roma. Eh, e la cosa, poi eh, si trasferisce, a un certo punto cambia di università, va a Napoli. A Napoli ha un ambiente particolarmente favorevole, quindi riesce a costituire un piccolo centro di calcolo all'interno dell'università. Riesce a ottenere un finanziamento del Banco di Napoli e fare quello che adesso chiameremo uno spin-off, forse un po' il primo spin-off della storia, e trasformare questo, istituto, questo centro di calcolo in un istituto autonomo. Questo istituto autonomo è appunto l'Istituto per le applicazioni del calcolo e in assoluto il primo al mondo del suo genere. Per avere qualcosa di simile bisogna aspettare un 4-5 anni che Artri fa un istituto in, simile in Inghilterra. L'istituto si ferma per 4-5 anni a Napoli, poi Marconi assume la presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche e convince Picone a trasferire tutto a Roma, dove diventerà istituto nazionale per le applicazioni del calcolo. E Ina, sigla INAC che abbiamo ritrovato nel nome del calcolatore, Finac, il calcolatore di Roma. Il, qui si danno consulenze a scienziati italiani, so, c'è una fortissima collaborazione con Fermi, ma anche a so, osservatori astronomici tedeschi, più o meno l'elenco sarebbe lunghissimo, ad aziende di costruzioni al centro di Ricerca dell'aeronautica di Guidonia è un, diciamo, un grosso successo che ha anche un ritorno economico, perché le consulenze per l'università e la ricerca erano gratuite, le collaborazioni con l'industria e il mondo finanziario erano a pagamento. Questo permette a Piccone di assumere un, moltissimi giovani ricercatori tra l'altro dimostra un fiuto incredibile nel scegliere i più bravi, per cui la maggior parte dei migliori matematici che usciranno in it italiani, e non solo italiani, ed tra, negli anni tra i 30 e i 40 e i 60, fin quando Piccone resta attivo, vengono proprio fuori dall'IAC. Ovviamente poi investe anche nel sviluppo di mezzi di calcolo. A questo punto, eh, queste sono le foto dell'INAC nel 1940, dove appunto vediamo le persone al lavoro, ogni ricercatore ha una calcolatrice sul tavolo. E, e una cosa notevole di, un po di questa foto è che eh, su nove persone che vediamo ben quattro sono donne, il che per l'epoca era una percentuale decisamente elevata, non era eh, trascurabile. Queste qua sono un po' di macchine che si utilizzavano, le prime due sulla sinistra sono un po' l'evoluzione di quella che avevamo visto inizialmente nella prima foto, quelle altre sono macchine americane degli anni 30 che sono elettriche, quella in basso è la curiosità che c'era in istituto, era più per l'amministrazione che per la ricerca perché era solo una dizionatrice, ma è una macchina prodotta da Ducati quella che adesso fa le voto. E allora faceva radio e, e cose elettrotecniche di questo genere. Beh, A questo punto, però, la vita cambia. L'Istituto che era nato sul calcolo meccanico, proprio a manovelle di strumenti meccanici, è, si trova di fronte alla nuova evoluzione che sono i, i, le, le grandi, macchine ma grandi macchine calcolatrici automatiche. Queste grandi macchine calcolatrici automatiche nascono soprattutto nei paesi eh, dall'altra parte del, del, non, diciamo che eh, dall'altra parte quindi anglosassone dei paesi alleati mentre i paesi dell'asse dell eh, Germania e Italia sono praticamente tagliati un po' fuori da questa evoluzione eh, le prime macchine sono eh, a relè, purtroppo non avete, quello nessuno ha visto le, il seminario prima di Enin che faceva vedere come si può costruire una macchina di calcolo utilizzando i relè che sono quelli che servono per accendere la luce quando avete più di tre interruttori. No? Tac, tac. Ecco. Però questo permettevano di, fare, di costruire le prime macchine a Relais. Quella che vediamo lì nella foto è proprio una macchina a Relais, è, è l'Harvard Mark I, eh, realizzata da Eichen, all'Università um, di Harvard uh, nel Massachusetts e, e, e quel ritaglio lì è particolarmente interessante perché è quello che dà il, il via al, all'evoluzione dell'istituto perché le, in Italia appunto non, nessuno sapeva niente di questo. Piccone vivendo a Roma quindi un pochettino... Eh, che viene conquistata dagli americani nella primavera del 1944, è il primo ad avere un contatto col mondo anglosassone. E questo ritaglio qui è un ritaglio che fa il piccone stesso dal giornale delle forze armate americane dell'estate del 44 in cui si annuncia il più la più grande calcolatrice matematica del mondo, un super cervello, una calcolatrice del super cervello che risolve qualsiasi problema matematico. E questo fa accendere la lampadina che bisogna muoversi verso uno sviluppo di dei calcolatori, l'acquisizione di calcolatori anche per l'IAC. Il... Quindi Piccone, subito finita la guerra, incomincia a darsi da, da, da fare. Già nel 1945 incomincia a tempestare tutti gli americani che conosce e dice, o oh, mi fate vedere il vostro calcolatore. E quelli gli rispondono, beh sì, te lo faremo vedere, ma è sotto contratto con l'esercito e l'esercito non vuole eh, farlo vedere a paesi stranieri, soprattutto l'Italia che ha una situazione politica un po' incerta. E la cosa cambia, quando, anche se nessuno lo dice, quando la democrazia cristiana vince le elezioni nel 1948 e l'Italia entra a far parte della Nato. E subito le risposte sono molto più cordiali, sì. Vieni che te, se vieni in America te le facciamo vedere. L'occasione è nel 50 che c'è un grosso convegno di, di matematica dell'Unione Matematica Internazionale, proprio a Cambridge, dove era stato fatto quel calcolatore. E Piccone Aparo a e Dainelli, che sono dell'IAC, più Canepa che è dell'Olivetti un ingegnere elettronico della Olivetti, partono per Cambridge, per Cambridge e vedono un pochettino tutti i calcolatori che stanno sulla costa orientale degli Stati Uniti. E qua vediamo, eh, appare Dainelli con Ida Rhodes eh, davanti alla, alla sede del calcolatore del National Bureau Standard a Washington. Eh, Ida Rhodes è un po' la madrina dell'informatica americana. La cosa importante è che Canepa Picon presenta Canapa ad Iken, il capo di hardware, e che lo aggrega alla, alla, al team che sta sviluppando l'hardware Mark IV, che è un calcolatore, a differenza del primo, è un calcolatore completamente elettronico. Canapa si ferma, lavora per due anni a Cambridge, e nel frattempo le, le, le, abbiamo le lettere tra... Piccone qui ah, Aiken dice sì sì, Canepa è bravissimo, sta facendo benissimo la sua parte sì sì, bravissimo, non solo fa la sua parte ma lo tengo sempre, lo metto a tutte le riunioni in maniera che capisca tutto lo sviluppo complessivo del calcolatore e quindi abbia coscienza della sua parte sì, breve, ok eh, Canepa ha fatto il suo lavoro adesso è perfettamente in grado di costruire un calcolatore in Italia eh, se eh, appena torna, eh, se poi volete fare variazioni, ci sono problemi, cose del genere, scrivermi che vi, vi do una mano. Quindi c'era nel 1952 eh, l'Istituto aveva tutta la capacità te tecnologica per costruire il primo calcolatore italiano. E il problema qual è? Ah, beh, Olivetti, che ovviamente, è il capo di di Canepa, dell'Olivetti viene a Roma c'è un incontro in cui il succo è che Olivetti è disposto a, a mettere a disposizione l'impresa, eh, l'Olivetti eh, e lo Canepa e anche un po' di soldi per andare avanti però dice, ma lei, il finanziamento pubblico come stiamo? E, e, e lì purtroppo il Picone deve un po' allargare le braccia perché a, al CNR si sta litigando si sta litigando come dei andati tra i due partiti dell'epoca. Il partito del make, quindi costruiamoci noi un calcolatore, contro il partito del buy, compriamo un calcolatore già fatto. Il calcolatore già fatto ha il vantaggio di poter essere messo in funzione più rapidamente, di arrivare subito a un calcolatore sicuramente funzionante che, possiamo, che si può utilizzare subito. Il partito del MEC ha il vantaggio che si acquisiscono, delle, adesso si direbbe un know-how importantissimo che poi servirà sia per la ricerca che per l'industria italiana. Cosa succede normalmente in Italia quando ci sono due posizioni altrettanto buone? Che, si, che, che litigano tra di loro, si arriva alla decisione che non, non accontenta né uno né l'altro. La decisione è, proprio, tipicamente italiana è quella di finanziare un centro elettronico per il calcolo presso l'IAC che ha il compito di studiare la possibilità di comprare o costruire, eh, cosa che non vuol dire niente, ma, è, proprio, è veramente italiana come situazione. E comunque con quello Piccone fa un altro paio di tentativi no? di, di, di andare avanti dei progetti adesso non, non c'entro perché sarebbe andiamo un po' per le lunghe però a un certo punto parte c'è cioè una, una cosa che, che stringe i tempi non è che si può, un po' come Mattarella adesso insomma. a un certo punto di, di metterle un po' le strette perché eh, nel 1951 eh, l'UNESCO ha deciso di costituire in Europa un International Computing Center, quindi una grossa struttura europea, è l'epoca in cui nasce il CERN e nascono tutti questi grandi consorzi europei per la ricerca. E dove nasce anche questo? Inizialmente l'Italia era esclusa come possibile sede, poi proprio per il prestigio che aveva anche internazionalmente l'IAC, soprattutto per l'appoggio degli informatici francesi, con cui collaboravamo molto, come, viene, come sede viene scelta a Roma. A questo punto a Roma serve assolutamente un calcolatore. Poi diciamo, questo centro incomincia ad avere i suoi primi problemi perché inizialmente sembrava che avere un calcolatore fosse una cosa impossibile, una chimera soprattutto per un piccolo stato. Poi un po' alla volta ci si accorge che effettivamente col progredire della tecnica è più facile costruire un calcolatore, avere un calcolatore magari anche piccolo a disposizione, e soprattutto non essendoci internet, perché non c'era internet, e, e, quindi e, era meglio avere un calcolatore in casa piuttosto che mandare un proprio ricercatore eh, dalla Finlandia fino a Roma per fare i calcoli e mettersi in, in coda davanti a un calcolatore unico. E quindi a questo punto, un po' la volta, questo, questo progetto si sgretola e morirà verso la metà degli anni 65, eh, verso il 1965. Però in quel momento c'era questa urgenza. E quindi Picone deve cedere e un po' la e cosa e, la, e decide di comprare questo calcolatore Ferranti Mark 1 Star prodotto dalla donna ditta inglese, nonostante il nome è un po' simile all'italiano che è un calcolatore abbastanza particolare e, diciamo, le, la, le dotazioni le, le leggete di così, non le leggo voi, ma una RAM di 2 kilobyte Oggi, come oggi, fa l'Ida, Meno di 2 giga non lo guardiamo neanche un, un, un cellulare, figuriamoci un calcolatore. Però e le, la cosa curiosa, e interessante è che è il primo calcolatore che ha una RAM. E, e la RAM sono quei tubi, vedete, quel tubo eh, catodico che il. Il tecnico, sta nella fase di montaggio, sta infilando dentro il calcolatore stesso. E le prestazioni sono minime. Il peso, invece, quello che è massimo è il peso, 6 tonnellate, e il costo che sono circa 8 milioni di euro, che, che sono, veramente vanno fuori dall'accuso attualmente. Adesso, vediamo un po', qui dovrebbe partire un filmato, vediamo un po' se riesco a farlo partire. Vabbè. Questo è il giornale che annuncia l'arrivo del calcolatore agli inizi del '55. va avanti. Come fare? E eh, vabbè niente, eh, quello che mi dispiace perché era il filmato molto interessante perché si vedevano le, le fasi di eh, installazione del calcolatore, eh, arrivava dalle tecchie Rai e proprio si vede, prima abbiamo visto la, i tubi Williams, poi c'erano certe immagini che erano dedicate alle persone che, che sanno mettere le mani in un tablet, probabilmente qualcuno di voi, e le, in cui si vede proprio un tecnico che è dentro nel, nel calcolatore per, per, per fare tutti i collegamenti. Purtroppo non riesco a farlo partire. Amen. Eh, vabbè, appunto diciamo questa cosa dell'UNESCO Computer Center. No, perché io continuo a andare. Vabbè, eh, due parole sulla Ferranti. Eh, la Ferranti è un, nasce da un, eh, da un immigrato eh, friulano che si trasferisce in, in, in Scozia alla fine dell'Ottocento. Il, lui un, diventerà un famoso fotografo, il figlio Sebastian eh, sarà un, un importante ingegnere elettro, elettrico eh, e che eh, metterà su questa azienda che eh, fa l'elettrificazione del Regno Unito, quindi costruisce... Eh, con turbine, eh, generatori di correnti, grandi trasformatori, grandi impianti, eh, tralicci, posate eh, i cavi un po' su tutta l'Inghilterra. È un'impresa veramente molto grossa e importante. Eh, nel 1930, muore Sebastian, la, la ditta viene presa da Vincent eh, Ziani de Ferranti, che nel frattempo è diventato nobile eh, eh, sir, il nobile eh, baronetto, eh, che lo porta nell'elettronica, con... nelle... nei prodotti di consumo, quindi le produzioni di radio, stufette elettriche, i e... e... prodotti per la casa. Quindi ha una grossa diffusione. E... Nelle... Durante la guerra, alla fine della guerra, all'Università di Manchester, che sta a pochi chilometri dagli stabilimenti ferranti, viene sviluppato un calcolatore eh, da parte eh, dell'università, eh, eh, di cui si occupano eh, Williams e Kilburn per la parte hardware, e Diedrich Prince che è il, il capo del software, e ci mette continuamente il naso un certo Alan Turing che sicuramente avrete sentito nominare per, per le, la decifrazione dell'enigma. E di cui parleremo un po' in foto. Là in, fondo, in alto vedete quella foto, eh, là in alto appunto, si vede Turing in piedi vicino alle, agli altri due che stanno al, alla, diciamo, al centro di comando del, eh, del, Ferran, eh, del Manchester Mark I. A questo punto le Ferranti e Università di Manchester, si con il, benepl il beneplacito del governo inglese, si accordano per produrre in serie questo calcolatore e metterlo in vendita. E in, il Ferranti è in assoluto il primo calcolatore che viene prodotto per la vendita in serie, quindi per avere più pezzi uguali da, da vendere, e eh, su, mettere sul commercio. È un altro primato del, del Ferranti. Il passaggio tra i due è ben sintetizzato da quella pubblicità che io trovo molto divertente, che è ritagliata da un giornale inglese dell'epoca, in cui la Ferranti dice ma voi conoscete questo aggeggio qua in alto? Probabilmente sì, ma questo qua sotto non lo conoscete. E questa qua sopra è la nostra stufetta elettrica Safira, che riscalda in sicurezza i vostri appartamenti. E quello sotto è il calcolatore dell'Università di Manchester eh, che risolve con assoluta sicurezza i, più, i più grossi problemi matematici, e, che, e, e su tutte e due c'è il marchio Ferranti. Quella, quella pubblicità segna un po' la conversione della ditta da un um, tipo di prodotto a un altro. Vabbè, chiaramente abbiamo questo grosso calcolatore che è, diciamo, non è il primo in Italia è il secondo che arriva in Italia, ma è decisamente il, suo, è il più potente. Quei, quei dati che avete visto sulle, eh, sulle dotazioni del calcolatore sono circa dieci volte eh, quelli del calcolatore che era appena arrivato al Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano viene messo in funzione alla fine del 1954 il nostro arriva all'inizio del 1955, i, primi, i primissimi mesi del 1955 e viene inaugurato ufficialmente a dicembre del 1955. Le attività istituzionali sono fondamentalmente quelle di prima, che si facevano prima con le calcolatrici meccaniche. E il, calcolatore, il calcolatore umano che faceva la parte diciamo, dell'unità dell logica che non c'era sulle calcolatrici viene sostituito dal computer che, ha, che ingloba sia la parte aritmetica che prima si faceva con la calcolatrice con l'unità logica che invece è tipica di un calcolatore e di una macchinatura eh, tra le cose che, che giravano sulla Finac non so, c'è il modello econometrico della Banca d'Italia c'erano molte collaborazioni col CERN di fisica eh, molti ponti dighe che sono anche molto importanti e la cosa più curiosa è il simulatore della CEP Ossia a Pisa si stava sviluppando il primo calcolatore italiano che verrà costruito in Italia la calcolatrice elettronica pisana CEP, in sigla CEP e hanno chiesto all'IAC di sviluppare un simulatore in maniera da poter testare il software prima che la macchina fosse effettivamente pronta e portarsi avanti qualcosa. E questo incarico viene svolto da Corrado Boehm, che poi, riaggiandoci qua un po' a Torino, è il primo che terrà un corso di informatica qua a Torino. Avrà già tenuto corsi corso di informatica all'Università di Roma e di Pisa, e però Il primo corso di informatica a quattro linea è proprio di Corrado Brehm. Poi andiamo avanti. Ecco, però adesso diciamo, rigangiamoci un po' al tema della giornata. Insomma, e cominciamo a giocare, no? Il, il, il, il, eh, lo spiritello che c'è dietro, vabbè, ovviamente non c'è la console col telecomando, sulle, su quelle, però lo spiritello che sta un po' dietro a tutto è Alan Turing che appunto conosciamo per altre cose, ma le ritroviamo anche qui. La prima, cosa, la prima particolarità è che sulla FINA c'è il primo gioco degli scacchi per un calcolatore. Questo parte da un'idea di Turing, che nel 1948 sviluppa un algoritmo per il calcolo automatico delle mosse in un gioco di scacchi, eh, lo testa con un amico facendosi tutti i calcoli a mano, che vuol dire che una partita di scacchi durava un mese, però eh, il, vede che è funzionante, però non, può, non ha un calcolatore su cui implementarlo. Eh, nel 1951 eh, Didrich Prinz, che è il responsabile eh, del gruppo software sulla, della Ferranti, lo implementa sul eh, calcolatore Ferranti Mark I. L'unico problema che ha Prince è che effettivamente due kilobyte di memoria sono decisamente poco. E quindi non riesce a implementare una partita completa. E implementa solo che il problemino classico che troviamo sulle settimane enigmistiche, sulle cioè riviste di scacchistica, del matto in due mosse. Si parte da una situazione in cui si sa che si può chiudere in due mosse, e bisogna trovare qual è la soluzione per, ehm, per, eh, per, per dare scacco a Marte in due mosse. Appunto Prince, davanti a una scacchiera, si intravede qui in basso una, una, eh, la, la console della, di un Ferranti. La ragazza di dietro, la collaboratrice di dietro, sta inserendo un nastro perforato che è quello che, dà, eh, che fa calcolare la, prossima, la mossa seguente al calcolatore. Il, poi c'è un altro... Eh, c'era un articolino simpatico su Scienza e Vita, con una rivista dell'epoca, il cui titolo è Il calcolatore preferisce giocare a dama che a scacchi. E in effetti, quello che succede è che questo altro tecnico di Manchester, Christopher Stresi, nel 1951 incomincia a, a realizza un programma per un gioco di dama. Il gioco di dama è più semplice come regola e come possibilità di, eh, di evoluzione delle mosse, e quindi eh, lui riesce eh, sul Ferranti a far girare un, un gioco completo di dama. E questo eh, credo che sia in anche questo il primo gioco di dama per computer. Quindi abbiamo un, un calcolatore che, che per la prima volta sa giocare. Un'altra cosa che fa, eh, questa volta, poi ritorna a Turing. Eh, turing lavora con Strelsy per programmare un generatore di numeri casuali Stress fa forse più la parte programmazione, Turing la parte diciamo un po' innovativa più logica e, e, e poi dopo Stress si, si trova che lo vuole eh, eh, testare in un qualche modo, vedere un po' come se funziona bene, allora cosa fa? Prende un dizionario di termini romantici molto romantici Fa, fa col generatore di numeri casuali, piglia delle parole a caso dentro questo dizionario, poi ha un piccolo, costruisce un piccolo algoritmo che assembla queste parole seguendo le, le, le regole della sintassi e della grammatica inglese, che sono abbastanza semplici, insomma, tutto rispetto a quelle in italiano la cosa sarebbe stata molto più complicata. E, e realizza un programma che si chiama Love Letters. Love Letters: che appunto. Ehm, scrive lettere d'amore questa qui è una, un simulatore eh, che, gira su un, che è stato realizzato di recente su un computer moderno quindi c'è tutta questa parte grafica attorno che, non è, che non è, ovviamente sul, sulla FINA non c'era e questa qui ho ingrandito la parte della, della lettera d'amore prodotta dal calcolatore che calcolatore Diciamo, questo, credo che questo sia un, forse il prim, primissimo esempio di eh, testo composto automaticamente da un computer. Eh, Dear love, my heart is for your love. Eh, Caro amore, il mio eh, cuore spasma per il, tuo, per il tuo amore, il mio desiderio eh, stimola la tua, eh, il tuo, i tuoi appetiti la mia infettura. Vabbè, insomma vado, <ride> lascia fare eh, Tu appassionatamente, eh, la firma è MOOC che non è uno pseudonimo, ma è una sigla che sta per Manchester University Calcul eh, Calculator. E, e allora quando riuscivo a ottenere delle lettere d'amore particolarmente belline, le, le ritagliavo e le appendevo nella bacheca eh, dell'istituto. Dell e da lì, dalle love letter, passiamo a quello che, che ci può anche interessare di più, è la musica. E anche qui c'è sotto un po' lo zampino di Turing, il quale, ne scrivere il primo manuale del calcolatore di Manchester, e fa notare che c'è un'istruzione HUT eh, con dei parametri che permette di fare in mente la calcolatore dei suoni. Giocando con i parametri eh, si possono ottenere le note musicali. Questo è il, il primo esempio di, di come si possa fare, fa la prima notazione di come si possa fare musica con un computer. La cosa non viene sfruttata subito a Manchester, perché da Manchester passano due ricercatori australiani che stanno sviluppando il primo calcolatore australiano, il CSRI, che sta per il centro scientifico di ricerche australiano. E, non solo, e appena tor tornano in Australia implementano l'istruzione Hoot sul loro calcolatore e. Fanno i primi motivetti sono andati dal calcolatore. E il, um, il, sub, eh, però di questi non è rimasta traccia, diciamo sappiamo, eh, c'è una documentazione che l'hanno fatto, ma non sappiamo non c'è una, una registrazione. Eh, invece Prince, subito dopo realizza la stessa cosa sul Ferranti e di questo la BBC ha conservato una registrazione che eh, trovate su internet. Un po', vi faccio un qualche pezzettino da qui, sempre che riesca a farlo partire. No. Speriamo che l'audio parta. Vabbè, niente, eh, poi ci, ci torniamo su dopo. Adesso, l'ultimo il, il passo, passo per avere qualcosa di veramente eh, completo sulle, sul gioco, eh, nel campo musicale, è far comporre una musica al calcolatore. Quindi il calcolatore a questo punto sa eseguire una musica, ma non sa neanche ancora fare una composizione. L'idea qui parte da molto, molto, molto lontano. Parte dal eh, musicalische Wurspiel, la pronuncia inglese è terrificante, vabbè, che significa gioco di dati musicale. Era un'idea di Mozart che eh, scritta, aveva eh, creato questo gioco in cui si parte da una base musicale di un centinaio di battute Dato dal musico di corte, o dal direttore di queste corti austriache, si parte da questo, poi il principe o i vari cortigiani tirano a turno dei dadi e utilizzando il risultato casuale di questi dadi c'è una regola matematica per stabilire come continuare la musica. Quindi a, a turno ognuno tira, si, si va avanti un, un pezzettino per volte e finché poi il, il mastro e il, coro, il, il musichiere di corte e, e, esegue tutto il prezzo completo, con, tra la gioia di presente che un pochettino probabilmente l'aveva aggiustato lui, eh. quello bisogna penso, eh, darlo un po' per scontato. A questo punto a, a Manchester eh, hanno tutto, perché hanno l'istruzione Hut che fa la musica, che emette i suoni musicali, hanno il generatore di numeri casuali di, di Turing e di, eh, eh, beh, eh, di Turing, che eh, sostituisce i dadi. A, a questo punto assemblano le due cose, e possono eh, hanno il gioco di, di Mozart, tutto sommato in termini moderni, è un algoritmo, perché sono regole matematiche da, da seguire, quindi è un algoritmo che un calcolatore può benissimo implementare. Assemblano tutto e il lavoro di, di assemblaggio viene fatto da Prince e un certo Kaplan che lavorava per la Shell olandese, dove avevano comprato un calcolatore Ferranti e quindi, lavorando un po' in comune tra i due, riescono a sviluppare questo gioco e questa possibilità di creare musica con il calcolatore. Il, il, non, i risultati dell'epoca credo che non fossero entusiasmanti almeno così quei pochi testimoni superstiti che ho sentito hanno no, detto che non erano proprio il massimo eh, ad, oggi come oggi se andate su Youtube e cercate qualcosa tipo Mathematical Mozart Computer Composite Music trovate dei pezzi fatti con, quello, con un algoritmo molto simile, quindi ripigliando il gioco dei dadi di Mozart per realizzare una, eh, con cui realizzano delle musiche poi scelgono le migliori eh, eh, a, delle volte anche abbastanza gradevoli eh, chiaramente adesso hanno, ci sono a disposizione tutti i toni, mezzi toni insomma, eh, la, la, la musica eh, sul computer di MP3 <ride> ci hanno insegnato un sacco di cose che a quell'epoca non si conoscevano nessuno, un'istruzione hut che, eh, che era abbastanza povera a questo punto abbiamo un calcolatore che fa veramente un po' di tutto. Una domanda di 8 tonnellate di roba, cosa è rimasto? Sono rimasti questi due gecini piccoli. Questo qua in altro è un correttore di nastri perforato, che mi ha lasciato un vecchio tecnico fondamentalmente siccome i dati i dati programmi venivano introdotti con un nastro perforato se c'era un errore di perforazione si infilava il nastro in, quella, in questo giochettino che ha queste dimensioni in grosso modo e poi con quella, la specie di si praticava il foro dove mancava se bisognava sostituire un pezzo si tagliava e, le, e si aggiungeva e poi si facevano tutti i fori necessari nell'intermezzo. E, e poi l'altro reperto che custodisce un, un, un vecchio tecnico dell'istituto e che non molla. Speriamo che, che prima o poi di convincerlo a regalarlo all'Istituto, è il nastro che eseguiva la IDA sul calcolatore eh, sulla FINAC. Questo qua è il nastro perforato originale. Eh, qua si legge da qualche parte Aida, dovrebbe essere qua la scritta Aida, è, le, è, le, è il programmino originale che, che seguiva l'opera, no. quelli segni rossi che vedete, era, questo, vedete, questo segno rosso qui e questo qui, era uno speciale nastro adesivo che non sbavava e che, eh, che era molto sottile, che serviva proprio per fare l'aggiunzione del nastro senza che poi inceppasse il lettore di nastri. Eh, questo qua è un altro filmato, ve lo faccio vedere poi a parte perché se no eh, se cerco ancora di farlo partire così. Eh, consigli per gli acquisti? Questa qua è una pubblicazione dell'Istituto che trovate un po' in tutte le, eh, nelle fumetterie, non dovete cercarla nelle biblioteche serie, in cui il direttore si è messo d'accordo con dei grossi, ottimi disegna, disegnatori di fumetti, e ci sono varie edizioni, vari numeri che sono usciti. Questo qua è lo messo più piccolino, perché è quello più, meno consigliato, è uno dedicato un po' alla storia del calcolo eh, automatico, che è stato pubblicato l'anno scorso. Ce ne dovrebbe essere giù uno nell'esposizione, una copia, se volete darci un'occhiata. Questo qua è l'ultimo numero che è appena uscito, che è dedicato invece alle donne in matematica. Poi a questo punto direi, se non vi siete addormentati troppo, grazie per l'attenzione. E se, se c'è un, un attimo di tempo, provo a partire il filmato, eh, a, a parte perché se no, se andiamo da qui... ...e i relativi circuiti di connessione, degli strumenti del calcolo. In presenza di un calcolatore fenomeno, uomo ben inteso, diciamo che in memoria... ...la nostra macchina ne ha due. Una principale che può immagazzinare 5.000 cifre decimali... ...e una ausiliaria che arriva a 200.000 cifre. Si preparano le cosiddette istruzioni da trasmettere alla macchina secondo un determinato programma di calcolo che essa dovrà compiere. Ci si serve di una specie di linguaggio cifrato tradotto nei fori e negli spazi di un comune nastro da telescrivente. La macchina raccoglie i segni che a seconda della loro posizione o ripetizione significheranno numeri e istruzioni. Trattiene i numeri nelle sue memorie e opera su di essi seguendo il programma prefissato. La dei numeri si trova presso il consiglio nazionale delle ricerche uno strumento pratico la matematica pura può risolvere altri problemi in linea teorica la calcolatrice porta ad applicarli come avviene ormai su larga scala negli stati uniti in tutti i campi della tecnica e dell'industria a vantaggio della nazione intera ecco il quadro centrale di comando il nastro perforato scorre, la macchina lo sta leggendo e intanto uno schermo televisivo mostra con gli stessi segni convenzionali le informazioni subito raccolte nelle valvole della memoria. I risultati parziali e totali vengono registrati da un apparecchio di scrittura. Calcoli che richiederebbero l'applicazione di due uomini per un anno vengono risolti in poche ore. I congegni lavorano fra suoni misteriosi che, opportunamente manipolati, possono divenire anche orecchiabili. Ascoltate, non è che uno scherzo, si capisce. Fortunatamente la calcolatrice elettronica non si lascia turbare nel suo lavoro che è al servizio di tutti per la buona riuscita di altro lavoro. Un esempio, fra le opere compiute dalla Cassa del Mezzogiorno, il calcolo della costruzione di tutte le dighe è uscito da questi congegni. La scienza si è poggiato lo strumento per spingere oltre le capacità del meccanismo umano le conquiste del progresso. avvertenza finale, il filmato è dell centrale dello Stato, ce l'ha in custodia, però ne ha messo una copia su YouTube, che potete vedere un pochettino meglio di quello che si vede qua con tutta questa luce, e che però ha come difetto una grossa scritta centrale con una specie di contatore, però diciamo, si capisce forse meglio di quello che è la possibilità che abbiamo qui. Eh, vediamo un po' se ci riesco molto, molto rapidamente, riesco molto, molto rapidamente a sentire dunque dichiarazioni. No, no non ce l'ho, accidenti. Vabbè, niente, la, la, anche la registrazione della, della BBC cercate su internet eh, Fist Computer Music eh, riuscite a trovarla eh, potete anche partire dalla pagina eh, di Wikipedia dedicata al, al Ferranti Mark 1 la in fondo tra le, le, le citazioni c'è proprio un, un puntatore a quella cosa lì eh, Ferranti Marcuno, proprio Ferranti Marcuno. Invece per trovare il filmato bisogna cercare Ufficina dei Calcoli. Viene fuori una, un, un cinegiornale, che era quello che si trasmetteva prima dei, dei film nelle sale cinematografiche fino agli anni 50-60, con diversi servizi. Il primo servizio è dedicato al Museo degli Ombrelli, il secondo servizio è dedicato proprio alla FINAC. Il terzo non mi ricordo cosa sia. Altre domande?